Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video Oggi vi mostrerò la mia città a Lego Possiamo iniziare Allora Questo qui È un, come dire, un parrucchiere per animali Non so perché ci ho messo un maschio Ma l'ho voluto fare perché avevo le forbici, il pettine, il fiocco e anche un gattino questa qui era, l'ho costruita mia mamma a Natale, mi, mi ha aiutato lei. E era dove si mettono le lettere di, per Babbo Natale. Un'aria a cavallo non l'ho costruito io. La tenda del campeggio, come potete vedere, Ovvio che mi hanno aiutato i miei genitori, perché è complicatissimo farlo. Una piscina. L'ha fatta mio babbo. Questa casa che purtroppo non posso prendere in mano, ma ve la faccio vedere da così. Ok. È questo, e' questo l'esterno e l'interno c'è una che guarda la tv un documentario sugli animali le ho messo una piantina le luci perché a volte ci possono essere anche due allora il prossimo è questo trofeo io l'ho fatto perché ho un'applicazione in cui potevo pubblicare le mie costruzioni lego e ho fatto questo trofeo con scritto numero uno perché era la città numero uno fortunatamente se questo ve lo mostravo per ultimo un piccolo parco, una che guarda un cane, una sulla panchina e uno che dà mangiare a, alle papere. Poi c'è questo che me l'hanno regalato, regalato i miei cugini. È, è, è una, è Olivia, giusto? Sì, mi sembra che si chiama Olivia. È, ed è il set che salva le tartarughine. Poi questa è la casa. Dove c'è lei? Ve la faccio vedere anche da dietro. Non so perché lì sotto c'è una palla, l'avete visto? Ok, poi qui c'è il suo robottino con un biberon. Che ha trovato un'altra tartarughina e un uovo intrappolato. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto perché si conclude qui. Mi raccomando, lasciate like, condividete il video con nonni, parenti, tutti, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per, per non perdervi i miei video. Ciao!